Parlare di normalità e anormalità può essere interessante per cercare di mettere a fuoco alcuni modi di ragionare su questo argomento che possono avere delle conseguenze poi sul benessere emotivo o sessuale. Infatti la normalità è un concetto complesso che noi usiamo nel quotidiano. La maggior parte delle persone tende a riferirsi alla normalità eh, più per cercare una contrapposizione tra ciò che è anormale, no? per distinguere e delimitare un, un, un confine con qualcos'altro. E Il fatto che però poi come parliamo di normalità, normalità è molto soggettivo e difficile da generalizzare. A volte, per esempio, parlando di un argomento come il drogarsi, che potrebbe essere generalmente considerato normale, poi ognuno ha un'idea diversa di cosa significhi poi drogarsi oppure no cioè per chi drogarsi significhi assumere delle sostanze stupefacenti in modo regolare per alcune persone che ne fanno uso eh, si tratta invece spesso di no usarle magari soltanto abitualmente mentre chi le usa soltanto occasionalmente allora non è considerabile drogato mentre invece magari ci può essere anche una considerazione un po' più generica e un po' più astratta del concetto che va a vedere il drogarsi come qualcosa eh, legato al avere delle abitudini che non si riesce bene a controllare e quindi in questo senso chiunque sia magari drogato di lavoro, eh, eccessivamente drogato in una relazione di coppia, eh, drogato di una qualunque cosa, eh, di serie tv o di qualunque altra cosa, può essere considerato drogato e quindi a quel punto è difficile poi ragionare sul cosa sia quello o quello opposto, il normale e la normale. Generalmente poi parlando di questi concetti ci sono tre modi di pensare molto ampi che tendono a essere eh, tre modi molto utilizzati rispetto al concetto di normalità-normalità e -normalità, che sono l'idea di normalità da un punto di vista eh, statistico, eh, normalità da un punto di vista morale e normalità da un punto di vista di regolarità, di abitudine. Guardiamoli uno per uno un significato che tende a dare alla parola normalità è quello statistico che va a rifare riferimento al senso della parola moda cioè la moda a livello statistico è il valore più frequente in un gruppo quindi per esempio se noi parlassimo dei presentatori televisivi potremmo pensare che per loro è normale avere abiti di alta sartoria e vestire con quando stanno registrando una puntata con abiti che costano 1000 2000 3000 euro di più e quindi in quel senso è normale che il presentatore abbia un certo tipo di abbigliamento contemporaneamente però quella non è l'abbigliamento della maggioranza non è che la popolazione sia stata tutta così magari magari ma generalmente quindi Stiamo parlando di un concetto, quello della normalità, che da questo punto di vista statistico c'è il rischio che dia come significato di normale qualcosa che è estremamente raro. Cioè il 99% della popolazione fa shopping e si veste con abiti che non sono di alta sartoria. E c'è il rischio però, andando a prendere quel punto di riferimento, di considerare normale un qualcosa che invece riguarda una, una fetta molto piccola della popolazione. Un secondo invece significato che si tende a dare alla parola di normale, normalità, è quello di valore morale. Cioè si tende a considerare che ciò che è giusto, eh, corretto, onesto, sia quindi normale, mentre sia normale invece comportarsi in maniera cattiva, disonesta, sbagliata. E questo è un qualcosa che può essere molto comodo e molto utile per orientarsi da un punto di vista del comportamento, della norma appunto, del, di quello che si fa, ma allo stesso tempo rischia di essere una cosa... Con dalle conseguenze invece poco salutari perché considerare normale ciò che è giusto è un qualcosa che poi tende ad andare in crisi quando capita non più di contrapporre di qualcosa che ci sembra del tutto giusto o sbagliato ma quando capita invece di andare a fare un ragionamento un po' più di fino in cui si metta in contrapposizione magari due concetti che sono entrambi giusti ma a livello diverso o entrambi sbagliati ma con gravità diversa cioè un concetto morale di normalità rischia di entrare in crisi quando si parla di sfumature. Per esempio potremmo dire che... potremmo ipotizzare che sia ragionevole eh, considerare giusto magari donare del cibo o donare del denaro. Ma allo stesso tempo è più giusto donare del cibo o è più giusto donare del denaro? Se una persona in difficoltà chiede un aiuto, e chiedono aiuto in denaro o chiedono aiuto in cibo. Cosa è più giusto? O cosa è più giusto dare per scendere da quello che sta chiedendo? Diventa più complicato poi destreggiarsi in concetti che sono entrambi nella stessa direzione, ma con sfumature diverse, e il concetto di normalità poi potrebbe farci sembrare che quindi sia anormale invece fare un qualcosa che comunque va nella direzione del giusto. Magari lo è di meno, ma potrebbe sembrare quindi un po' più anormale. E questo ha delle conseguenze e infine un terzo significato che si tende a dare al senso di normalità è quello di regolarità cioè è normale tutto ciò che accade con regolarità accade in modo abituale e questo è un altro modo di pensare alla normalità che è molto frequente ma contemporaneamente ha dei gravi limiti, cioè tutti tendono poi a creare un senso di continuità nel loro modo di percepire la realtà e per avere una propria idea di cosa ritengono sia normale, cioè le cose che gli accadono sono normali e questo tra l'altro succede sia se noi siamo una vita rutinaria, abituale, con poche variazioni, sia se si fa una vita particolarmente originale e movimentata, perché poi in realtà ognuno ha una sua la propria idea di cosa sia normale e cosa sia anormale. Anche chi è sempre in viaggio poi dopo un po' può abituarsi all'idea di essere in viaggio e iniziare a creare un senso di continuità in cui iniziare poi a perdere di vista le alternative, quasi come se non viaggiare, allora a quel punto sia normale, anche se la maggior parte delle persone poi tendono a fare una vita più sedentaria che non movimentata e in questo quindi ogni volta che ci andiamo a scontrare su un modo di vedere la normalità o la normalità ci sono sempre dei limiti, alcuni più significativi, altri meno e iniziare a notare questi limiti è molto importante perché sennò poi questa idea di cosa sia normale o normale si ripercuote sul nostro benessere emotivo o sul nostro benessere nella sessualità. Ognuno di questi approcci ha i suoi pro e i suoi contro. Se stessimo per esempio sull'aspetto della moda, del valore statistico, del valore più frequente, c'è il rischio che considerare normale soltanto ciò che vediamo più frequente nel nostro piccolo campione, poi ci porti a sposare poi certe idee, certi modi di comportarci che diventino poi impersonali. Lo facciamo perché sono frequenti, lo facciamo perché altri lo fanno, lo facciamo per omologarci agli altri. C'è un rischio poi di impersonalità che si poi va a manifestare sia nel modo in cui magari non capiamo bene perché siamo arrivati a certe decisioni che, che abbiamo portato avanti soltanto perché altri facevano quello, oppure c'è il rischio che poi comprometta la nostra capacità di essere in nei rapporti con gli altri perché diventano rapporti in parte magari funzionali e frequenti ma allo stesso tempo rischiano di essere rapporti impersonali dove non c'è un vero contatto con l'altra persona ma c'è un contatto che entrambi si ha con un'idea di come ci si dovrebbe comportare e lì spesso ci si perde qualcosa c'è cioè il rischio poi di arrivare a convincersi che ci sia un limite intrinseco nelle relazioni con gli altri e di non accorgersi del fatto che quel limite in parte lo stiamo ponendo noi come se invece ci concentrassimo su quella normalità dal punto di vista morale c'è cioè la possibilità che il senso di giustizia e di sbagliato poi appunto crei tutta una, una difficoltà nel valorizzare nelle, nelle sfumature ciò cioè che quantitativamente ci sembra più o meno giusto più o meno sbagliato e cerchi rischio che quello quindi ci porti ad avere dei comportamenti che sono nettamente orientati in una direzione o nell'altra questo tra l'altro se parlassimo proprio di benessere sessuale diventa poi estremamente controproducente perché il benessere sessuale tende a essere valorizzato dalle, dalle, dalla diversità, dalla sperimentazione, dalla novità, dalla varia dal variare e quindi il benessere sessuale può essere estremamente danneggiato da un'idea di normalità basata su dei valori morali che c'è il rischio appunto che ci facciano perdere tutta la qualità invece intrinseca in ciò che può essere più o meno considerabile giusto, però piacevole. E invece da un punto di vista di normalità, come concetto di regola, di regolarità, di abitudine, c'è il rischio che andare troppo in quella direzione, basarci troppo su ciò che ci accade, poi ci faccia perdere di vista quello che sta davvero accadendo. Quando noi abbiamo un'idea di cosa succede di solito, di qual è la regolarità, a volte finiamo per aspettarci già che le cose accadano in un certo modo e finiamo per sorprenderci molto poco di quello che accade davvero, perché iniziamo a vederlo con uno sguardo un po' invecchiato, un po' troppo vissuto e ci fa perdere di vista invece la possibilità di stupirci, di sorprenderci del fatto che le cose non accadono mai realmente allo stesso modo. E quindi anche essere troppo convinti del fatto che sia normale quello che è già accaduto da un certo punto di vista ci limita nella possibilità di fare nuove esperienze di approfondire di capire meglio cosa sta accadendo tutti questi approcci sono controproducenti se, se usati in maniera eccessiva e un argomento che poi è fondamentale sottolineare parlando di normalità normalità è appunto quello della, della vergogna fondamentalmente la vergogna è un'emozione centrale in questo argomento perché la vergogna è proprio quell'emozione che si innesca quando noi abbiamo la sensazione di allontanarci da un ideale, abbiamo, abbiamo paura di poter essere giudicati negativamente perché lontani da un'idea che ci sembra corretta e in questo, questa correttezza, questo ideale spesso è molto vicino a quello che noi consideriamo la normalità. Abbiamo paura di essere giudicati anormali, di essere considerati non normali e in questo, appunto, c'è il rischio che da vicino, come si dice, da vicino nessuno è normale. La normalità rischia di essere un qualcosa che crea distanza e che anzi favorisce l'isolamento anche per timore di essere giudicati, per timore di vergogna. Il fatto che gli ideali, ciò che è normale, è qualcosa che spesso viene deciso dalle idee, dalle astrazioni. Mentre le persone non sono idee, le persone sono reali, sono concrete, hanno i loro pro e i loro contro, i loro vantaggi, i loro limiti. Nessuna persona è mai aderente in modo totale a un ideale. E anche in quei casi in cui capitasse di sentire per un attimo di essere vicini al proprio ideale, molto spesso questo ideale, nel momento in cui lo si raggiunge, si sposta subito un passo più in là. Anche fare una vita perfetta, una vita ideale poi a volte ci lascia sempre con un senso di qualcosa che vorremmo ci fosse in più ed è per questo che è tanto importante sia per il proprio benessere emotivo che per il benessere sessuale che tutto ciò che consideriamo normale lo sia sempre fino a un certo punto non sia mai una convinzione che poi ci determini o che sia più forte di noi è importante dubitare di quello che consideriamo normale o di quello che consideriamo anormale perché sennò c'è il rischio che un'idea poi ci comprometta nel fare esperienza e nel cercare di avvicinarsi a quelli che sono i propri obiettivi e in questo senso alcune volte questa è qualcosa che possiamo fare da soli magari cercando di lavorare su quelle che sono le nostre idee i nostri pregiudizi i nostri concetti che ci portiamo dietro dalla nostra storia personale altre volte sono qualcosa su cui può essere utile chiedere aiuto ma è un qualcosa che sarebbe utile che tutti facessero nel mettere in dubbio le convinzioni che altrimenti rischiano di danneggiarci.